odori profondi di profondo, l'odore di fumo rimane ore nella stanza, lo sento da ciò che vesto, esco e la compagnia della tua assenza continua a seguirmi, lo sento dalla pelle che indosso, mi avvolgo di abiti da bancarella e la tua ombra insiste nell'oscurare il sole, lo sento dal sangue bevuto dalle mie ferite e sorrido rossodenti denti a distanza di chilometri. Fulminato La verità è come la racconti. Nascono così le verità sintetiche. La natura delle cose è troppo forte, persino a piccole dosi. Ogni silenzio sospetto è sotto i colpi di un cecchino. Metamorfosi Scrivo il giusto vivere. Rileggo soddisfatto, torna a viziarmi di veleni fino alla prossima, fino a diventare penna. Parlare in silenzio, entrare senza rumore, percepire cambiamenti d'umore, assaggiare parole come more, nuotarti per ore, scacciare l'incubo che si fa aprire gli occhi e... Gioire di un perché inaccessibile a qualunque frase terrestre. Notti strette, disposerai di me, delle parole, gli sguardi, le battute accompagnate da espressioni che solo a me appartengono. Farai l'amore coi ricordi dei momenti imbevuti di usate sapor vino. La notte, quella che poco manca all'alba, la notte il mio respiro ti abbraccerà. Saluterai il letto baciando quell'impronta sulle lenzuola. Percorso ostacoli. Chi non sa non ascolta. Chi sa tace. Chi vuole sapere non crede. Chi ha saputo ora non ricorda. Scopri menso e scopo di ognuno. Scopri le piccole cose. Intento di privilegiati. Scoprire il già conosciuto, spezza catene mai resistite. Lì. Attimi lì, visualizzati, sfiorati, assaporati, ma mai inghiottiti, lavorare per affiancarli l'ennesima volta, vedere scorrere, vederli scorrere e scivolare dalle mani. La vita è uno stomaco me sazio. fuori i binari. È successo e non doveva accadere. Quel giorno ho conosciuto la vita. In mezzo a strade, mai capestate. Grazie. Ciao ciao.